Alleluia, alleluia, alleluia, dobbiamo leggere qualcosa dalla Bibbia, Vogliamo leggere il Salmo 15, lo leggeremo tutto, sono solo 5 versi, Salmo 15, sono 5 versi molto importanti, Chi abiterà sul tuo santo monte, colui che cammina in modo irreprensibile e fa ciò che è giusto e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, non fa alcun male al suo compagno e non lascia alcun insulto contro il suo prossimo. Ai suoi occhi è disprezzata la persona spreggevole, ma egli onora quelli che temono l'eterno che si ha giurato a suo danno egli non le tratta, non dà il suo denaro ad usura e non accetta doni contro l'innocente, chi fa queste cose non sarà mai smosso. <susurra> eh, Ci La progetto 10 dice che chi fa queste cose non sarà mai smosso e mai non è 50 anni o la nostra vita terrena ma mai significa che è per l'eternità perché quello che noi facciamo su questa terra non è soltanto relativo a quella che è la nostra vita qua giù, ma è soprattutto relativo a quella che è la nostra vita lassù perché spesso ci dimentichiamo che esiste una vita eterna Amen. Amen. sapete la nostra vita speriamo che andiamo tutti quanti ad un'età ultracentenaria però capite, se non lo sapete ve lo dico io prima o poi tutti quanti dobbiamo morire o qualcuno pensa di dover vivere per sempre prima o poi tutti quanti dobbiamo morire perché la vita sulla Terra la nostra vita è un tempo che è limitato ma quello che sarà la vita eterna è qualcosa che è illimitato non saranno dieci anni, cinquanta, cento, cinquecento, mille, diecimila, centomila, un milione di anni lì sarà per l'eternità l'eternità significa per sempre allora in base a come ci comportiamo noi oggi su questa terra così sarà la nostra vita di là vedete, noi spesso viviamo tutta la nostra vita come se non dovessimo mai morire sono sempre i altri quelli che devono morire e facendo così viviamo la nostra vita senza viverla veramente perché mai ci iniziamo a porre il problema dell'aldilà, di là mai ci iniziamo a porre il problema di cosa ne sarà della mia vita quando io non ci sarò più diventano importanti per noi le cose di tutti i giorni per noi diventa importante Uh, avere una bella macchina diventa importante avere una bella casa, diventa importante tutte queste cose materiali e perdiamo di vista veramente ciò che è importante, che è la nostra anima. Noi non abbiamo niente di più prezioso dell'anima, perché è l'unica cosa che non vorrà mai. Allora dobbiamo iniziare a mettere il nostro focus, la nostra attenzione non sulle cose di questa terra che sono cose che finiranno ma sulle cose dei cieli. allora se noi iniziamo a seguire gli insegnamenti della parola di Dio la nostra vita non sarà mai smossa né su questa terra né di là quanti vogliono andare in giro? altra domanda meno <susurra> male, quasi tutti quanti <ride> e questo c'è il punto però per andare in giro c'è bisogno percorrere una strada e quella strada si chiama Gesù perché Gesù ci ha detto io sono la via, la verità e la vita e nessuno può andare a Dio Padre se non attraverso di me quindi per andare da Dio quando moriremo abbiamo bisogno di percorrere la strada di Gesù e questa strada ci è stata indicata attraverso la parola di Dio perciò chi fa queste cose quello che è scritto nella Bibbia non sarà mai forse. Se noi seguiamo Gesù, allora dobbiamo passare gli anni, i secoli, i millenni. Dio sarà sempre con noi, perché noi saremo figli di Dio e avremo un Padre che ci accudisce, che ci custodisce, che ci protegge, che provvede per le nostre necessità, che ci guarisce, che ci sostiene. Chi abiterà nella tua terra, Signore? Chi sarà nel tuo monte? Chi sarà nella tua presenza? Colui che cammina in modo irreprensibile fa ciò che è giusto e dice la verità come dice nel cuore. Dobbiamo imparare, fratello e sorelle, a camminare in modo degno dell'Evangelo, come dice l'Apostolo Paolo. Non possiamo camminare in base a ciò che per noi è giusto. Non dobbiamo camminare secondo, in base a ciò che sono i nostri principi, ma dobbiamo iniziare a camminare secondo ciò che è giusto per Dio, secondo quelli che sono i principi di Dio e spesso i principi di Dio sono diversi dai nostri principi e dai principi della società oggi si parla tanto di legalizzare il matrimonio omosessuale dobbiamo rispettare la libertà delle persone ma Dio non dice così Dio dice che l'omosessualità è un peccato e quindi noi non possiamo camminare in base a ciò che la società ci dice che è giusto Dobbiamo camminare in base a ciò che la parola di Dio ci dice che è giusto. Oggi arrivare invece al matrimonio è una cosa che la gente dice impossibile, sei a livelli di tempi di, di Adamo Deo e di Moè insomma, sei antiquato. Oggi bisogna essere moderni. Però la Bibbia ci dice che questo è peccato. Se noi vogliamo vivere nel regno di Dio, dobbiamo iniziare a pensare in base a quello che Dio pensa sia giusto. Non in base a ciò che è giusto per noi, ma ciò che è giusto per Dio. Perché spesso quello che è giusto per Dio non è giusto per noi. Sapete, un giorno c'era una piccola discussione tra due parenti, uno si chiamava Abramo, l'altro si chiamava Lot, e dovevano decidere che state a prendere. E Lot era il più giovane, guardò, e vide la pianura da un lato e la montagna dall'altro. E nella pianura c'era l'altro, c'era una bellissima città enorme che si chiamava Sodoma e disse quasi quasi me ne vado a là e lui dice di andare per quella strada facile per quella strada larga per quella strada dove c'era tante cose ancora agli occhi e Abramo a questo punto iniziò a camminare sulle montagne dove non c'erano alberi dove le cose erano più difficili dove le strade sono strette se sapete le montagne le storie sono Bene alla fine della storia un po' la conosciamo, perché alla fine Lot eh, stava rischiando addirittura di morire, di diventare la moglie di una statua di Sara. Lot stava rischiando di essere distrutto insieme con tutta quella città. Mentre Abramo divenne padre di una moltitudine. Questo per dire che cosa? Che noi dobbiamo decidere in base della nostra vita, in base a ciò che è giusto per i nostri occhi, ma dobbiamo decidere in base a ciò che è giusto per Dio perché Dio vede più lontano di come vediamo noi Dio riesce a vedere meglio di come vediamo noi e se noi ascoltiamo Dio allora ci risparmieremo un sacco di problemi sapete Dio è un padre e noi siamo figli però molte volte quello che succede nella società succede anche nel Dio Oggi i figli non stanno il più a sentire i genitori e così molte volte noi come credenti non ascoltiamo né il nostro padre celeste né il nostro padre spirituale che sarebbe il pastore, l'apostolo e il responsabile della chiesa. Allora cosa succede? Ci viene detto una cosa per il nostro bene e noi facciamo lecchia la mercanza. I nostri genitori fisici ci dicono magari guarda devi fare attenzione a questa situazione e noi pensiamo che ci vogliono male noi capiamo che se un genitore ci dice una cosa ce la sta dicendo per il nostro bene non per il nostro male perché un nostro genitore può volere soltanto il nostro bene e questo vale sia per i nostri genitori carnali che per i nostri genitori spirituali se il nostro pastore ci dice qualcosa ce lo sta dicendo per il nostro bene non per il nostro male è vero? no? però perché pensiamo sempre che ce l'ha con noi? ci vogliono limitare che ci vogliono mettere gli orari che ci dobbiamo ritirare a casa perché magari sono partiti perché facciamo questo pensiero? il problema è che non abbiamo capito veramente che cosa significa avere un padre e anche nella chiesa dobbiamo capire che dobbiamo avere dei padri sapete la chiesa non è una chiesa di fratelli ma una chiesa di padri e figli dice che significa? Eh, c'è una differenza perché spesso noi vediamo il pastore della comunità come un fratello maggiore, non lo vediamo come un padre. Allora ci sentiamo il mio diritto di eh, avere disappunto, di, essere, di non essere d'accordo, di prendere la nostra strada, di lasciare la comunità, di andarcene. Perché? Perché pensiamo di essere tutti fratelli. Non abbiamo invece capito che nel regno di Dio ci sono padri e ci sono figli. E la Bibbia dice che se tu vuoi vivere tanti anni devi onorare i tuoi genitori. Questo non vale soltanto per i genitori carnali, ma anche per i genitori spirituali. Se tu vuoi avere un grande cammino dell'Evangelio di Dio, allora devi onorare i tuoi genitori spirituali. Sapete, è tempo di ritornare per scoprire la paternità spirituale. Perché nelle vostre chiese non se ne va. Eppure profetizzato. Le ultime frasi del Vecchio Testamento profetizzano? Che cosa? La maternità spirituale. Non lo sapete? Leggiamo. Andiamo all'ultimo libro della Bibbia, Malachia. Ai ultimi due versi del Vecchio Testamento. Nel capitolo 4 di Malachia. Gli ultimi due versi. Ci parlano di una profezia, qualcosa che si dovrà avvelare prima dell'ultimo giorno. Alla chiede capitolo 4, il primo due 5 e 6. 6. dice così, ecco io vi manderò via il profeta, prima che venga, il, grande, il giorno grande e spaventevole dell'Eterno, e gli farà ritornare il cuore dei padri e dei figli e il cuore dei figli ai padri affinché non venga colpito il paese di completo sterminio qui la parola di Dio ci sta dicendo una cosa ci sta dicendo che a causa del peccato c'è la volontà di Dio di distruggere Sembra così a causa del peccato come è successo con Sodoma e Gomorra c'è la volontà di Dio di distruggere tutto e questo è quello che succederà nell'ultimo giorno quando ci sarà la fine del mondo, tutto quello che noi conosciamo sparirà il cielo e la terra così come noi la conosciamo si dissolveranno dice Apocalisse, però Dio non vuole che questo accada per questo ha mandato Gesù perché Gesù ci ha parlato del Padre ci ha annunciato qualcosa di diverso e dice deve avvenire questo affinché io non stermini tutto non distrugga tutto e soprattutto non distrugga la Chiesa che il cuore dei padri vada ai figli, ma è che il cuore dei figli ritorni ai padri. Perché spesso quello che accade è che c'è un cuore di padre verso i figli, spirituali, ma non avviene il contrario. I figli non hanno il cuore rivolto verso il padre. Noi abbiamo tre padri: il padre carnale, il padre celeste e il padre spirituale. E dobbiamo imparare a lavorare e rispettare tutti e tre perché se tu non riesci ad onorare e rispettare il tuo genitore che ti ha concepito nella carne come potrai rispettare il tuo padre spirituale come potrai rispettare il tuo padre celeste e il tuo figlio dobbiamo imparare a onorare e rispettare i nostri padri spirituali il cuore dei padri deve tornare ai figli ed è così perché sempre un padre è lì pronto ad aiutarti è lì pronto a correggerti è lì pronto a darti una mano per uscire dai problemi le situazioni, però quello che manca molte volte è che il cuore del figlio ritorna a parte, che il cuore del figlio spirituale non torna, torna a colui che veramente lo sta aiutando spiritualmente, perché nel Stato 15 noi abbiamo letto che non bisogna calunniare con la nostra lingua, non bisogna lanciare insulti, non bisogna fare del male e dobbiamo onorare coloro che temono il Signore. Questo il nostro problema è che giudichiamo i nostri padri spirituali, questo il nostro problema è che li critichiamo, questo il nostro problema è che li accusiamo, perché noi stiamo capendo che le cose che loro ci stanno dicendo sono per il nostro bene. Abbiamo bisogno di tornare a realizzare questa paternità spirituale nella Chiesa. Altrimenti questo sterminio che arriva arriverà anche sulle nostre vite e sulle nostre case. Per questo ci sono molti problemi nelle famiglie. Per questo ci sono molti problemi in alcune persone. Perché? Perché si sono ribelli. Dice la Bibbia che la ribellione, lo dice in Samuele, è come lo spirito di divinazione. Quindi se siamo ribelli o facciamo magia, stiamo facendo lo stesso peccato. Dobbiamo tornare a rispettare i nostri genitori spirituali, a parlare con loro, ad ascoltare loro. Promozioni perché di questo abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di nuove dottrine, non abbiamo bisogno di nuove locali di gusto, non abbiamo bisogno di nuove strutture, abbiamo bisogno di padri, di persone che ci amino, persone che ci proteggono, persone che ci aiutano. Ma questo può avvenire soltanto quando noi siamo disposti ad ascoltare quello che i padri ci vogliono dire. È tempo di tornare ad una chiesa di padri tempo di tornare a riconoscere la necessità di un padre, la necessità di qualcuno che guida i nostri passi nel capito spirituale, Dio non ha fatto pecore solitarie, non, non, io non leggo nella Bibbia le pecore solitarie che partono da sole, e vanno, no, io parlo dei pastori che li devono curare, che li devono guidate però spesso queste pecore hanno da fuori il manto della pecora, ma dentro sono dei utili. Quindi molte volte come pastori noi quando facciamo un'opera per cercare di aiutare le pecore andiamo ad avvicinarci alle pecore e la pecora non fa bene. La pecora fa... <ride> sembra un leone. Eh? Forse capita soltanto nella mia chiesa, non lo so. Capito pure qua. parecchio Ma stanno le vittime. Anche le vittime di e quindi tu vai come padre per cercare di aiutare una pecora che è caduta in un fosso e la vai per prendere per cercare di tirarla fuori e la pecora non fa bene, la pecora ti mangia e ti trovi senza mano perché sei andato a aiutare una mano per cercare di aiutare quella persona e quella persona invece di accettare l'aiuto o di dire grazie a Dio ci sta un padre che mi sta tirando fuori dal fosso ti mangia, anzi devi stare attento che ti tirano il fosso insieme per te. Dobbiamo imparare veramente ad essere figli, perché prima di essere padri a noi stessi, a nostra volta, dobbiamo essere figli. Questo ce lo insegna anche la natura. E per essere figli dobbiamo essere docili, dobbiamo essere correggibili, pensatevi in questo termine, cioè capaci di essere corretti dai nostri genitori, anche se questo non ci piace. Perché dice la Bibbia dice che la correzione su un primo momento ci fa stare male, però dopo ci fa stare bene. Io dicevo in questi giorni a mia figlia, che ha otto anni, io dicevo guarda io ringrazio mio padre perché quando ero piccolo mi ha corretto. Oggi lo ringrazio, quando ero piccolo non mi piaceva, però oggi lo devo ringraziare, perché se oggi sono una persona che di un certo tipo anche eh, perché lui mi ha corretto, perché lui mi ha educato questo quando ero piccolo non mi è piaciuto però mai mi sono allontanato da mio padre mai quando mio padre mi ha svitato io ho detto adesso vado a trovare un'altra famiglia non è così se noi siamo in una famiglia perché Dio ci ha posto in una famiglia quella è la tua famiglia ma se tu te ne vai alla questa famiglia vuoi girare le altre 100.000 chiese Altre 100.000 cioè famiglie, non sarebbero in nessun posto perché qua è il luogo dove ti abbiamo messo, questa è la tua famiglia e in questa famiglia ci sono dei padri e dei figli e se sei figlio devi rispettare anche se sei figlio perché in ogni casa ci sono delle regole che vanno rispettate. dobbiamo tornare a riscoprire questo quando riscopriamo questo nella nostra vita allora riceviamo la benedizione dei figli Sapere che i figli hanno un'eredità. Questo succede nel mondo. Quando i loro genitori non ci sono più, ricevono un'eredità. è la stessa maniera, quando noi diventiamo rendiamo dei figli, gli ubbidienti, veramente, noi riceviamo un'eredità spirituale. Spesso le cose non ci vanno bene, perché non abbiamo un padre. Anche se siamo in una chiesa, noi abbiamo il pastore come un fratello, non lo vediamo come un padre. E questo fa sì che noi non riceviamo l'eredità spirituale del Signore, noi riceviamo la benedizione di Dio. Anche quando noi cerchiamo Gesù, noi riceviamo una benedizione, un'eredità perché siamo figli. E noi riceviamo una benedizione, un'eredità spirituale quando diventiamo figli anche spirituali di un pastore. Riceviamo lì una benedizione, un'impartizione. Le cose ci vanno bene da sole, perché? perché c'è qualcuno che ci protegge, c'è qualcuno che prega per noi e noi accettando questa preghiera, accettando questa paternità, riceviamo tutta questa protezione del padre. Sapete, femmina e padre ha 25 traduzioni, significa 25 cose, ci vorrebbero 4 ore di studio per capire veramente che significa avere un padre e magari qualche volta lo faremo, non so subito, però dobbiamo riconoscere che quando abbiamo un padre abbiamo cosa di grande, abbiamo qualcuno che ci protegge, abbiamo qualcuno che ci aiuta, abbiamo qualcuno che ci prega per noi, qualcuno che ci custodisce e riceviamo dei benefici spirituali, non perché noi stessi siamo grandi, ma perché siamo sotto un ombrello di protezione. Quando tu esci fuori dall'ombrello di bagno e ti fai male, quando tu esci fuori dalla maternità spirituale di una chiesa, inizia a buscare e più fai fuori e più le mazzate sono pesanti allora abbiamo bisogno di capire che molte volte i problemi non sono dovuti al mondo che è cattivo non sono dovuti alla mancanza di preghiera no sono dovuti al fatto che tiriamo la testa dura, perché non vogliamo stare sotto messi a un altro, non vogliamo stare sotto i nonbrei l'ombreo ci protegge ma ci correggia la nostra testa non vuole stare sottomessa. Dobbiamo imparare ad essere sottomessi. Perché umiltà precede la sconfitta. Che precede? Tu vuoi la gloria? vuoi Oder la gloria di Dio nella tua vita. E allora c'è una sola strada. Questa strada si chiama umiltà se passi per un istante, allora ti ritroverai nella gloria questa cosa non è facile perché morire a noi stessi non è facile noi abbiamo la nostra vita, i nostri desideri, il nostro protagonismo personale e di rinunciare a tutte queste cose ci costa ma sapete una cosa? Coloro che muoiono loro stessi sono quelli che erediteranno la vita perché la vita termina è eredità perché l'eredità di Padre. abbiamo bisogno di rompere il pochettino della nostra testa e di iniziare a seguire le cose che ci vengono dette dai nostri. la mia per farla dire alcune sorelle che e vengono eh, ma so è successo questa situazione questo problema dico sì ma quando io ti ho detto di fare questa cosa tu che hai io ho fatto esattamente il contrario quello che segniamo la buona intenditore vuole perdere amè Dio è Dio di misericordia e... questa mattina ancora qui perché vuole darci veramente l'opportunità di poter ritornare al Padre celeste e anche al Padre Terrestre. Allora vogliamo avere un tempo di preghiera, un tempo veramente in cui Dio possa spandere questo amore di Padre nel nostro cuore, perché abbiamo bisogno del Padre, abbiamo bisogno del suo amore, abbiamo bisogno della sua protezione e anche della sua correzione se stiamo facendo qualcosa di cielo. Ma abbiamo bisogno di noi. Non è un momento gentile, non è un momento di preghiera. Per la musica magari ci accompagni. Io so che io è qui, non è So anche che questa parola ha toccato il cuore di alcune persone. E questa mattina Dio vuole che il cuore del padre ritorni al figlio e il cuore del figlio ritorni al padre. l'abbiamo messo di lui e dobbiamo invitare a finire avanti affinché ci possa essere una riconciliazione affinché il cuore del figlio possa tornare al padre forse hai sbagliato tu forse hai sbagliato lui forse hanno sbagliato tutti quanti non è questo l'importante non è importante sapere che ha ragione il marito